la prima kill, parto nei 120 secondi e se non faccio una kill entro quei 120 secondi Il video finisce Ora io sono abbastanza preoccupato Perché io già non vedo gente in realtà di odoridi Tra l'altro non gioco a Fortnite da un bel po' di tempo Quindi la mia capacità di gioco è veramente bassa Cioè ragazzi io veramente non gioco credo da 10 giorni 10-12 giorni Perché sono stato un po' in vacanza in questo periodo Sono tornato a casa giusto per fare altri video E poi credo che tornerò in vacanza Però in intanto noi si siamo qui Quindi vediamo come ce la caviamo insomma Sento già gente sopra e tengo un tizio dietro e eh, ragazzi si parte Ok Prima kill Io metto il mio timer Timer Timer timer. Ok Io raga, il timer l'ho messo, lo metto sicuramente anche a schermo Un timer qualunque Ma sta di fatto che uh, Devo sbrigarmi Perché la prima kill è andata per sbaglio praticamente Non doveva andare così Però teoricamente Stando in questa zona Io dovrei avere la possibilità di fare diverse kill Perché tanti odio Dai Ok dai Non perdiamo tempo Buttiamoci questa raga Dovrà essere un game molto molto aggressive Se voglio sperare di vincerlo Perché a vincere ragazzi Fa. Io l'ho visto due minuti sono un tempo fattibile Il problema è che mi serve per esempio subito il rampino se lo voglio fa Cioè, capito? Devo stare un attimo sull'attenti qua 46 secondi raga. Credo che vi farò meno tagli possibili perché altrimenti dovrò fare un bordello col timer Vedo un po' che fare sinceramente ragazzuoli Mo decido un po' il problema è che qua non ci sta nessuno uh, Dai dai dai sta gente qua sta gente qua lo sappiamo tutti che sta gente qua easy easy easy dov'è dov'è dov'è dov'è ma stiamo scherzando dove siete oh È vero ragazzi che ansia no ma stiamo scherzando dai nemici ma ma c'ho 30 secondi poi finisce il tempo e dai sta qua sta qua ok andato si resetta il timer lo devo rifare lo devo rifare ok pensavo che ci mi stesse arrivando del danno non so da dove panichello Oh oh oh oh, questo che c'ha? Questo ci aveva la drum che ha nessuna mia impressione. Sicuramente non è solo una mia impressione, il fatto è che devo capire se è un nemico, se è Jules. Che cos'è? A me sembra Jules, solo che ci sono due nemici. Ok, mamma mia. Questo mi serve. Io, tra l'altro, devo resettare il timer. Ragazzi, voi l'avrete sicuramente visto bene perché io in editing lo posso resettare più facilmente. Però, mentre gioco, capirete bene che la sfida non è così easy. Lo tengo alle spalle. Dai. Ok Meglio che ci sta un po' di gente per ora Sinceramente questa cosa mi rincuora Allora eh, Ho lasciato la mitraglietta Non fa niente raga Tanto Cioè voglio dire Abbiamo una tramca Però ho veramente Sprecato un botto. Un botto di scudi utilissimi Un po' di tempo lo dovrei avere Ma sta un tipo qua raga Devo far velocemente Devo capire dove sta Perché ci sta Devo solo capire dove è andato No raga Allora un minuto Ho un minuto per trovare un nemico E non so dove andare C Ho circa 50 secondi per buttare giusto camion Col nemico dentro Madonna, non volevo fare questa cosa, ho sbagliato Dai, a parte che c'è ancora la scheda del bunker Raga, pochissimi secondi, devo fare in fretta Ok, si è resettato il timer, non so a quanto sta ora però sicuramente poco, ok. Un attimo, devo approfittare di questo tempo per lutare un attimo questo tipo. Facciamo una cosa intelligente. Questo tizio è scarso. Allora utilizziamolo. Sta costruendo, vabbè, non è un problema. Piamocci la roba. Poi faccio ripartire il timer anche a me. Attualmente io non so a quanto stiamo. Dai, facciamo così. Ok, a posto. Andato pure quello. Non credo che mi interessino le pozzette perché le troveremo nel bunker. Lo troveremo anche di meglio, quindi non fa nulla. Allora, dai, un'altra kill fatta. Uh... Si può fare, non sto facendo tantissime cavolate. Però questo qui è abbastanza pericoloso. Dai, mamma mia, che stavo facendo? Attenzione che qua stavo un medikit, me lo prendo al volo. Me lo faccio pure al volo. Ok, poi devo prendere il bunker e devo subito scappare, ragazzi. Che partita frenetica! Veramente, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Devo andarmene Non posso farlo Non posso farlo Sono one shot E sta finendo pure il tempo Top Cioè non sta finendo Ho oh, ancora un altro minutino e 20, però Devo comunque muovermi Il tizio riesce a inseguirmi Con una destrezza incredibile Uh Mamma mia ragazzi Cavolo Dai affacciati Quella non è la sua coscia No si sta curando No Regà un'idea Aspettate Però non so quanto sia fattibile No, io ho pochissimo tempo. Devo pusharlo, raga. Credo che io debba pusharlo per forza. Proviamo. Che o lo faccio la sfida viene persa. Quindi facciamo. Dai, fa niente. Ma quello che succede, raga. Che non ho più tempo. Forse ce la faccio, sapete. Uh! Ok, resetto! Ma cosa è al volo! Mamma mia! Panico, raga! No, ma veramente state scherzando. Questa cosa è troppo ansiogena, questa cosa è troppo ansiogena. Io non ce la faccio. Ma c'è cioè, mia domanda che sto incontrando tutti gli scarsoni. Non c'è uno che sa giocare. Non c'è uno che sa giocare bene, ragazzi. Mamma mia. Allora, dobbiamo fare una cosa veloce perché sento gente. Quindi io direi di andarci velocemente a prendere sto bunker una volta e per tutte. Poi ce ne andiamo e sediamo. Ok, raga, tengo un minuto e venti. Un minuto e venti e qua sta succedendo però troppa roba, sta troppo casino in giro. Dai, dai, dai. Vediamo che mi dà. Jag. Jug? Ok, sto sprecando però troppo tempo per i miei gusti, ragazzi, mi sa Dai Jug, perfetto Devo cominciare ad avviarmi, dai Non posso perdere altro tempo, mi cura al volo e prendo le jug Qua è quel che succede, ragazzi Cavolo, dai! Ma no, no, secondo me è lutato troppo nel bunker Ho fatto la stupidata, mo' perdo questo motivo, sicuro A meno che non, mi, non ci sta un nemico di fianco a me Veramente non credo di farcela Ma siete seri? Stanno tre botte in giro Ma siete seri? Ma siete seriamente seri? Ho veramente dei bot di fianco Così tanti bot Cioè sono, sono tipo due bot Ma, ma che l'abbia trovato Ma perché Ma che bello soprattutto Oltre che per perché Infatti che ho tutte le armi scariche Vabbè ragazzi Cioè ci è andata bene bella, bella per i bot Oh oh tra tra tra. Sto scherzando Dai mi fai fare brutta figura con i fan Ok ce l'ho Sta un altro là Io non sto più vedendo il timer Perché tanto c'è troppa gente in giro Cioè capito Li elimino tutti io Ok direi che ora possiamo rimetterlo Perfetto Ragazzi comunque non tenete conto di, di quando io parlo del timer Perché io ripeto mi riferisco al mio timer manuale Lo Ripeto ancora un'altra volta Altrimenti la gente si può confondere Ok qua abbiamo un bel po' di loot E vedo anche roba leggendaria Anzi come cavolo si chiama? Mitica Altro che leggendaria uh, Lascio questo ho visto bene, sì, ho visto molto bene Perfetto Ma mi servirebbe ancora un altro tipo Io in giro l'avevo sentito a dirla tutta Mi pare pure indietro, stava dentro, o sbaglio E ora abbiamo un problema, ho un minuto e venti per trovare un'altra persona Speriamo di farcela Però sentivo degli spari da sta zona Magari se mi avvicino Sentivo robe da qui, però non capisco se è una macchina Se sono granate non, non lo sto capendo, sincero Sì, è gente, è gente, è gente, è gente Ok, a posto. Resetto. Woo! Mamma mia, ragazzi. Che panico. Uh, continuiamo. Non perdiamoci d'animo. Non fermiamoci ora. Dovrebbe stare altra gente anche qui. Eh? Loot, dai. No. Cavolo, però un minuto e venti, eh. Calmi tutti che qua mi devo sbrigare. Dovrebbe starci gente lì probabilmente. Sono sulla zip. Dai, dai, dai. Altro resetto. Dai, ok. Uh, questo c'è qualcosa di interessante. Una jump, però vabbè, io c'ho il rampino, non è che. Vabbè, me la tengo, dai. Nel caso voglio, voglio levare il rampino, cosa che sarebbe in realtà molto stupida. Meglio che lo tengo. Allora, eh, eh. Sta un tizio là: Bam bam bam bam bam. Doppio nemico che lo sta sparando. Però la kill serve a me, fratelli, mi spiace. Non ti permettere di eliminarlo perché veramente sbrocco. Ok, devo resettare. Stavo più a piazzare la jump per sbaglio Questo aveva qualcosa di interessante Non credo Sinceramente meglio che non avesse delle splash Infatti non mi interessa No, doppio nemico Ah, uh, l'ho prese male L'ho presi molto male Ok Stai tutti Vabbè, sono bot, sono bot Mamma mia, raga Meno male che sto acchiappando Tutta una partita di bot Veramente Non potete capire quanto sono contento Una volta tanto che mi serve Una partita piena di bot Sono felice Dai, dai Ok da niente ragazzi Il mio cervello è fondamentalmente distrutto cioè, non, non sto più ricevendo le informazioni. Si, si muove per inerzia, davvero. Andiamo via. Infatti che non sto registrando. Mamma mia, no, ragazzi, mi sento male. Mi sto sentendo male. Quando ho detto non ho registrato, mi è venuto un coccolone. Perché, raga, io ste, ste stupidate le faccio spesso, che inizio a registrare, e poi faccio. Ma ho avviato la registrazione. Mamma mia. Con una partita così, poi, no, raga, però mi serve gente. Non, non fate gli infami, non fate gli infami ora. No, non ce la faccio. No, raga, finisce qua, finisce qua. Ve lo dico. È fatta. È andata. No? Sì Ok resetto al volo Come se niente fosse successo Questo non è un bot Il tracking bro scusami Ok Non mi interessa delle kill Non mi interessa più di niente Devo solo continuare a farne La cosa più importante è quella Posso addirittura fare la 20 bombs Di, di bot è, è semplice me ne rendo conto Però <ride> rimane una 20 bombs Ah sta sotto ok Altro bot. Non devo fermarmi. Ok, resetto il tempo. Raga, mancano due kill. Mancano due kill e il game è fatto. Io non so veramente. Cioè, questa settimana, raga. Questa settimana. <ride> Mamma mia. Che panichello. Che panichello. E dai. Eh, ma come va vale a trovare, Steve? Manca l'ultimo, manca l'ultimo. L'ho visto! Regà, l'ho visto! Regà l'ho visto! Mi servono tutte le armi carichi, ormai non lo resetto più! È fatta, è andata. Non è un bot, non è un bot, non è un bot, è un player normale. Devo spaventarlo. Che ho combinato ragazzi Solo i bot Devo ammetterlo Però È stato Un video Incredibile